80 ATER hanno, hanno partecipato al bando della Biennale di Venezia, vince l'ATER di Pescara per la sua qualità dei progetti, ma sono progetti di case popolari, come le chiamiamo noi in gergo corrente, cioè interventi, 5 interventi che sono in corso tra Pescara e Montisilvano e che ricostruiranno, ristruttureranno, demo ricostruiranno edilizia residenziale pubblica secondo il concetto dell'efficienza, della sostenibilità ma anche del bello perché avere una periferia massificante non aiuta la qualità della vita il concetto è non avere più periferie non dobbiamo distinguere la città sulla base del reddito pro capite delle famiglie tutti hanno diritto alla qualità della vita e quindi è giusto che anche l'edilizia residenziale pubblica risponda ai concetti dell'innovazione e del bello e mi complimento con l'ATER di Pescara. Voglio aggiungere che l'ATER di Pescara ha colto tutti gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e avrà le premialità perché hanno dimostrato grande efficienza. È già una sciocchezza di per sé criticare l'abbattimento del ferro di cavallo perché credo che non ci sia nessuna persona al mondo che dica oh che bello il ferro di cavallo, che grande monumento architettonico, che giacimento culturale, andiamo a visitare il ferro di cavallo. Eh, forse non si è compreso che riqualificare... Una periferia è il nostro compito, reprimere o prevenire fenomeni criminosi è compito delle forze dell'ordine. Noi ci occupiamo di un'altra materia e la nostra materia è che non vogliamo palazzoni eh, sul modello delle periferie eh, delle città dell'est al centro di fatto eh, della, della città di Pescara, non le vogliamo lungo il lungomare di Monte Silvano, noi vogliamo un'edilizia residenziale pubblica perché vogliamo dare un'opportunità a famiglie che non possono permettersi un altro alloggio di Avello, ma li vogliamo belli, efficienti e moderni. A livello internazionale, quindi l'Ader Pescara è l'unica Ader d'Italia che avrà premiati alcuni progetti, ne sono cinque, uno riguarda Viale Ciglia, che è in fase di gara, poi ci sono alcuni già in fase avanzata come Montesilvano su Via L'Europa e poi abbiamo quelli del PNRR in Borgo Marino Sud, via Rubicone e via Le Alcione, questi verranno premiati perché? Perché per la dignità sociale, nel senso che oltre alla parte sicurezza, architettonica e efficientamento eh, viene premiata la parte della dignità sociale, significa per chi va a vivere in questi luoghi avrà una vita molto diversa rispetto a prima, perché ci sono le caratteristiche di questi edifici che permettono di avere anche degli spazi comuni quello di montesilvano avrà una piazza sul terrazzo una piazza che può essere fruibile anche dai cittadini esterni poi quello di Via le ciglio che è stato proprio premiato per la sua promiscuità perché lì ci sarà anche un locale adibito a, eventualmente al covid cioè eh, avrà tutti gli spazi e nel caso che non ci sia come speriamo più questa epidemia o altri tipi di epidemia può essere utilizzato per altro perché è reversibile, ci saranno gli spazi per gli anziani, gli spazi anche per i giovani, non solo, i tetti saranno tutti alberati con dei giardini pensili, insomma è una cosa molto vivibile e ridanga una riqualificazione urbanistica a tutto il tessuto che va dove insistono questi edifici.